Nello sport e nel calcio, tutto va avanti grazie a loro, di conseguenza Cristiano Ronaldo è uno sponsor vivente, quindi come fai a toglierlo? Impossibile. Ma infatti Barbara, quando lui è uscito... Vivente.